FlipQuiz è una web app che mi permette di eh, creare dei tabelloni con domande quiz da proporre in classe per eh, un gioco a squadre. Tr la troviamo questa web app all'indirizzo flipquiz.me. Eh, possiamo registrarci creando un account free e se mai decidere dopo di passare a un account a pagamento che ovviamente ha più funzionalità eh, se siamo già registrati come è nel mio caso clicchiamo su login io mi eh, collego tramite l'account Google regolarmente mi manda a questa pagina d'errore ma non ci facciamo prendere dal panico perché basta tornare su flipquiz.me per accorgersi che invece si è entrati regolarmente, quello è solo un inconveniente, non so perché succeda, non mi interessa. New board, se voglio creare un nuovo tabellone, my board, se voglio, scusate la pronuncia, se voglio andare a vedere quelli che ho già creato. Io ne ho già creato uno che ho proposto in classe, vi faccio vedere eh, com'è eh, strutturato, dunque, ehm, Avevo a disposizione: ognuno di noi ha a disposizione quando usa Flip Quiz sei categorie per ogni tabellone che vuole creare. Io ne ho eh, compilate soltanto due di categorie, circonferenze e parabola. Non sono obbligata a creare per forza sei categorie ogni volta che creo un tabellone. E, mh, in questo momento ho la possibilità di visualizzare tutte le domande e le risposte. Se. Eh, per qualche motivo voglio modificare qualcosa, basta cliccare su Edit. Se voglio uh, condividere, posso condividere. Tramite questo link, questo tipo di visualizzazione, cioè con domande e risposte in chiaro. Quindi questa semmai è, è una condivisione che posso fare con dei colleghi, se voglio che anche loro abbiano la possibilità di proporre questo gioco in classe. Se invece voglio condividere il link al gioco, proprio alla modalità gioco, vado a prelevare questo. E, mh, le flashcard sono una... Mh, Funzionalità solo per gli account pro, altrimenti posso copiare il codice embed per eh, andarlo a inserire nel sito nella classe virtuale su Moodle, eccetera. Posso anche esportarlo eh, in questi formati che sono ancora eh, beta, altrimenti se clicco su print mi propone la versione in pdf. Andiamo a vedere come viene visualizzata la il tabellone, la modalità gioco. Avendo io compilato soltanto due eh, categorie, ho solo un tabellone con due colonne. Le domande sia per circonferenza che per parabola sono eh, ordinate dalla più semplice che vale 100 punti alla più complessa che vale 500 punti. Ho la possibilità di mettere un timer eh, e di farlo partire manualmente e stopparlo manualmente piuttosto che eh, metterlo in automatico adesso lo lascio in automatico così vedete come funziona il numero dei secondi è impostato a 30 ma si può eh, cambiare chiaramente se per esempio si, hanno, si pongono delle domande un po' complesse o che presuppongono il fatto che gli studenti, le squadre ci lavorino un po' su posso anche mettere 5 minuti, 300 secondi insomma posso decidere di fare come mi pare Mettiamo le modalità automatiche e supponiamo che la squadra che è di turno scelga questa domanda, 300 punti parabola. Allora, appena viene visualizzata la domanda, il timer comincia a fare il conto alla rovescia, eh, si aspetta che la squadra risponda, se non risponde correttamente si può passare il turno alla squadra successiva fino a quando a un certo punto si va a visualizzare la risposta e quando chiudo la risposta si ferma anche il timer, si resetta in automatico eh, a 30 secondi o ai secondi che avevamo impostato noi e così via, si va ad aprire un'altra domanda, si va a fare a vedere la risposta, eccetera. Chiaramente man mano che le domande eh, sono utilizzate nel gioco vengono nascoste, se per qualche motivo voglio riattivarne una basta cliccarci sopra una volta. Eh, torniamo indietro e vediamo come si costruisce un tabellone. È veramente semplice, quindi andiamo su un nuovo tabellone. Prima cosa ovviamente ci chiede di dare un titolo. Il titolo comunque lo possiamo anche modificare dopo. Ok, quindi il titolo si può editare poi in un qualunque momento come vi dicevo abbiamo sei categorie a disposizione ogni categoria può avere un nome uh, per esempio Torre Eiffel adesso faccio questo perché mi sono già preparata delle immagini per non metterci troppo okay. ora si tratta semplicemente di digitare il testo della domanda e la, uh, della relativa risposta uh, in questo tabellone e, allora, prima domanda che posso fare sulla torre Eiffel è quanto è alta? Allora, alle domande posso, oltre che chiaramente digitare del testo, che però non posso né formattare né niente perché poi fa tutto lui in automatico, eh, posso aggiungere delle immagini. Attenzione che posso solamente aggiungere immagini, immagini tramite link. Non posso caricarle dal mio computer. Questa è una funzionalità riservata agli account a pagamento, quindi me ne sono già preparate alcune. Questa immagine, per esempio, per chiedere quanto è alta va bene. Copio l'indirizzo dell'immagine, torno sul tabellone e la incollo, CTRL-V. La risposta la scrivo qua, 324 metri. E anche nella risposta, se mi pare utile, posso inserire un'immagine. E una risposta per l'altezza... Questa va bene, che è segnata anche l'altezza. Copio l'indirizzo dell'immagine e lo vado a incollare qua. La prima domanda è già fatta. Ehm, seconda domanda, chi la progettò? Anzi, ancora meglio, perché si chiama così? Eh, così perché la costruì la progettò l'ingegnere Gustave Eiffel qua posso aggiungere un'immagine del signore Eiffel che mi ero precedentemente trovata, copia l'indirizzo dell'immagine ok, quindi qui abbiamo una domanda senza immagine solo testuale e qua eh, entrambe allora, mh, direi che è inutile che metta altre, se abbiamo capito come si fa. Eh, se per caso, quando ho finito di digitare tutte le mie domande e le mie risposte, mh, mi accorgo che la domanda che ho messo per seconda in realtà è più facile di quella che ho messo per prima, siccome la prima domanda varrà a 100 punti, la seconda 200, posso decidere di spostarle. E cambiare l'ordine quando ho finito clicco questo è per salvare durante il lavoro qua quando ho finito save and finish adesso vediamo che effetto fanno chiaramente mi verrà un tabellone con un'unica colonna con solo due domande perché solo quelle ho fatto infatti torre Eiffel 100 punti perché si chiama così? Vediamo la risposta, la progettò l'ingegnere Eiffel. Seconda domanda, quanto è alta? Risposta, 324 metri. Eh, come vedete, a differenza del, di quello che vi avevo, vi avevo fatto vedere prima, qui lo sfondo è completamente bianco, perché mi sono dimenticata che si può aggiungere uno sfondo. Quindi possiamo tornare indietro, riaprire ma lo trovo anche qua riaprire il mio tabellone in modalità edit scorrere poi la pagina fino in fondo e andare a scegliere uno dei, degli sfondi che mi propone, che ne so, questo colorato e poi andiamo di nuovo a salvare ora Riapriamo la modalità Play e adesso abbiamo lo sfondo. Poi sta a noi decidere se preferiamo bianco piuttosto che con sfondi colorati. Anche per lo sfondo la possibilità di mh, caricare immagini proprie dal proprio dispositivo è riservato soltanto agli account eh, Pro.